Mi è stato chiesto di provare a dare una definizione in positivo di quale umanità potrebbe venire fuori a seguito della fine dell'emergenza da Covid-19 che stiamo attraversando in questo momento. Potrei farlo in inglese, quindi utilizzando una lingua smart, ma non lo farò, preferisco non prendervi per il culo. Lo farò in italiano, una lingua un po' più complessa, più articolata, e che al tempo stesso mi consente di giocare anche un po' con le parole quello che vi propongo quindi è un piccolo esercizio di applicazione della logica neoplatonica alla realtà cominciando con l'idea di Dio e la sua possibile definizione in negativo quindi provando a dire ciò che non è per arrivare ad affermare ciò che è o chi è la stessa cosa potremmo farla col diavolo provando però ad affermare ciò che è, quindi, in positivo. Quindi, ecco, un'idea positiva come quella di Dio potrebbe essere definita in negativo. E così come un'idea negativa come quella del diavolo può essere definita in positivo. Ora, siccome mi è stato chiesto di fornire una definizione in positivo, parlerò del diavolo, perché temo che in questo momento, in questa fase, stia pericolosamente ballando sulle nostre teste e credo francamente che l'umanità che verrà fuori a seguito della fine di questa emergenza sarà un'umanità più debole, più eh, geolocalizzata, più sorvegliata, più smart, più schiava. Quindi quello che voglio lasciare è un augurio, un auspicio da condividere con tutti voi e cioè la possibilità di uscire quanto prima possibile fuori dalla caverna delle nostre menti più che da quella delle nostre case.